Arrivati al momento del titolo nel mirino della settimana e allora il titolo lo vedete già in sovrimpressione tra poco vedremo un grafico mensile e daily eh, perché Orange Enrico? Allora, ti rubo tre secondi per dire che forse il dato più importante è quello di stasera tardi dei rating dei SP sul debito italiano, sui nostri BTP. Okay, certo. Dopo le elezioni sono curioso di vedere come Sì, come, come, giud come giudicheranno, esatto, sì, eh. sì, sì, assolutamente, hai ragione. Andiamo su Orange. Moody's, lo aggiornerà il rating. Eh sì, sì. Okay. Andiamo su Orange, siamo chiaramente in Francia, eh, titolo... Anticiclico, parliamo del top, del top come grandezza delle telecomunicazioni, possiamo dire la, la team francese, anche se appunto parliamo di gestione e paesi per certi versi più seri. Ma nonostante questo, anche Orange ha subito eh, lungo, un lungo ribasso. Un titolo che sembra addormentato, dimenticato, però poi ecco, in fasi particolari come queste. Eh, tanti titoli vengono riscoperti e quindi dove c'è stata molta volatilità comincia a essercene di meno invece questi titoli cominciano piano piano ad andare in accumulazione e a riprendersi peraltro Orange eroga un dividendo che eh, una sua parte sarà pagato a dicembre che è all'incirca del 7% se non ricordo male quindi anche un titolo interessante da tenere in portafoglio e al di là di questo titolo solido di una economia comunque solida come la Francia e ovviamente l'analisi tecnica, perché secondo me eh, rappresenta il grafico, se possibile, se potessimo partire dal daily, Manuela, eh, credo che sicuramente può essere interessante. È un eh, grafico che ci mostra eh, come dopo una lunga fase di discesa nel 2020, adesso ci si avvicini a un'area statica, ossia orizzontale supportiva, che è compresa tra 8 e 10, 8 e 30, dove c'è un potenziale triplo massimo di medio-lungo periodo e che quindi eh, si suol dire in analisi tecnica il grafico a memoria eh, cosa significa? Significa che a quel livello l'investitore, il fondo, l'istituzionale giudica Orange conveniente da comprare e solitamente è successo negli ultimi due anni che quando ha raggiunto quel livello il titolo è stato messo in portafoglio e quindi dobbiamo monitorarlo perché eh, se ci dovesse essere ancora una serie di sessioni al ribasso è un prezzo secondo me anche facilmente raggiungibile sì. e il time frame mensile va semplicemente a eh, evidenziare credo eh, come quel livello sia un livello assolutamente importante non solo nel medio ma anche nel lungo periodo perché il mensile ci va eh, a mostrare come dai minimi eh, del 2013 eh, una trend line dinamica, quindi in questo caso obliqua, diagonale, eh, vada a formare un supporto in coincidenza con quella piccola orizzontale evidenziata dalla freccia rossa che ho messo e questa eh, sincronia sul grafico di supporti sempre in area 8,30 si trova. E quindi dobbiamo, credo, attendere questo livello. E, quel punto orange diventa un titolo con un dividendo importante, un titolo solido con fatturati importanti e quindi credo che valga la pena considerarlo da portafogliare metterlo in portafoglio, ma è un caso che tu non abbia scelto un titolo italiano non scegli solo titoli italiani eh, Enrico, però visto che abbiamo fatto un po' eh, una panoramica degli indici cioè, e abbiamo insomma, calcato un po' la mano sulle performance del Mib. Ma se, sai, se, se prendi il Cacran eh, più o meno siamo, siamo sulla falsariga la stessa situazione eh, non ho scelto titoli italiani perché chiaramente eh, il titolo te lo fornisco sempre il giorno prima e quindi è difficile prevedere se il giorno dopo ci potrà essere o meno un rimbalzo più o meno eh, era atteso uh -huh. anche per l'area 20.500 è un'area importante per il Mib. Eh, ma cercavo un settore come quello delle telecomunicazioni e, Pur essendo italiano, eh, mi spiace dirlo, ma se dovessi comprare Tim o uh, Orange o Telefonica o Deutsche Telekom di sicuro non compro Tim. Ok, va bene.